avviare un circolo virtuoso, abbassi le tasse sul lavoro, recuperi sull'evasione, continui ad abbassare la volta dopo le tasse sul lavoro, lo fai modulando gli interventi e hai un sistema più virtuoso e più efficace. Sono cose che noi abbiamo scritto nel programma elettorale, la mia mozione è incredibilmente simile agli otto punti di Bersani, che colpevolmente Bersani non disse durante la campagna elettorale, perché eravamo preoccupati di rassicurare il centro, i moderati, e lì facciamo un'operazione fantastica perché rassicuriamo i moderati perdiamo i voti più radicali e rimaniamo in mezzo spesso con un risultato a metà come è puntualmente successo anche a febbraio quindi una volta che diciamo che Grillo ha i toni sbagliati che le persone esprimono un disagio magari in modo sgrammaticato, pesante, antipolitico forse è il caso di capire anche perché lo fanno se questa classe dirigente è davvero terza della situazione se la politica in questi anni ha risposto alle esigenze più forti e guardate che in quegli 8 milioni di Grillo 8 milioni di persone sono le stesse che hanno votato il PD, cioè noi che facciamo gli snob abbiamo fatto pari con Grillo. In quegli 8 milioni almeno la metà sono dell'area del centro-sinistra e quindi potenzialmente noi abbiamo perso un terzo degli elettori a febbraio io ripartirei da lì, è una mozione collettiva è davvero una mozione di, che parte dalla base perché noi non abbiamo la copertura diciamo, di altri candidati siamo più piccoli, ma andremo lontano è un po' come la storia legato con gli stivali no? venendo però alle proposte e alle questioni che più mi premono innanzitutto io vorrei che questo partito fosse un partito a vostra disposizione che veda protagonisti gli iscritti e gli elettori. In questi mesi non è successo ed è stato molto grave, secondo me, che dopo l'esito delle elezioni noi non abbiamo convocato le persone per decidere insieme che cosa fare. E alla fine del percorso la SPD, cioè l'omologo del Partito Democratico in Germania, che cosa fa? Convoca gli iscritti e fa votare loro se fare o no l'accordo con la Merkel. Esattamente quello che con Cassone e tanti altri amici e compagni chiedevamo di fare anche ad aprile per darci un tempo, un limite, una misura degli impegni chiari. Questo non è successo e queste larghe intese, come forse saprete, a me non piacciono mo molto, diciamo così per essere gentili. Cos'è questa decadenza? La decadenza del Paese, se non riconosciamo che ad agosto una persona è stata condannata per frode fiscale, e più che e colombe, questi signori del PDL, sembrano i canarini delle miniere, cioè si sono accorti che sta arrivando il gas e stanno scappando via.